Come è avvenuta la Fondazione di Roma? In questo video vedremo la questione metodologica che devono affrontare gli storici. È poco credibile che una vestale, una sacerdotessa, che deve rimanere vergine, venga violentata da una divinità il dio Marte, il dio della guerra e che abbia generato due gemelli e che questi gemelli vengono allattati da una lupa i storici devono analizzare i documenti anche quelli Poco credibili e devono ricostruire il passato. Nei video successivi vedremo cosa ci dice la leggenda, cosa ci dice la storia sulla Fondazione di Roma.